La diversità può sorprendere. Non temerla. Difendila. Se sei vittima o testimone di atti discriminatori, chiama il numero 800 90 10 10 o segnala su unar.it.